Vanessa e Anastasia <ride> ah ma avete le idee confuse eh, voi due? allora è vero che io ogni tanto vi chiamo a te Vanessa e a te Anastasia ma tu sei Vanessa e tu sei Anastasia, il sole in faccia Ani che ha gli occhi chiusi e dove siamo? nella nostra la casa. casa in Sardegna yeah. allora cosa avevamo promesso ai nostri fan? vi facevamo vedere tutta casa nostra oppure il giardino. ok Cosa abbiamo qua? Il tuo vestitino per terra. Per quale motivo? Non lo so. Raccoglilo. No, poi il dondolo. Brava Aia. Vanessa. No. Qua abbiamo un dondolo bellissimo. Allora, intanto per iniziare, oggi era una giornata nuvolosissima, vero? Diciamo, eh. Come diciamo? Siamo stati al mare e sì, ma ci sono legge. state solo nuvole e pioggerellina. Sì, faceva caldo ma mica tanto. Quando siamo venuti via l'aria era fresca e voi eravate completamente bagnati e adesso è andato sì, via! Adesso, eh, adesso è andato via il sole, ma fino a un secondo fa c'era il sole. Sì, che... Come avevate visto. Esatto. Allora iniziamo dal dondolo come avevate visto. Ho sì? Dondoro bello. relax la sera qua si sta benissimo. Anzi, sì. sai cosa dico? Sì. Cosa vi dico? Che è non interrompiamo il video subito ma quando farà buio accendiamo le luci e facciamo vedere anche come è bello il nostro giardino di sera ok? Quale è una doccia questa... fuori dove come avete visto? Credo, eh? quando? c'è la... la ah la schiuma perché vi siete appena fatte la doccia si chiama doccia esterna e solitamente nelle case al mare esiste questa tipologia di doccia ah due costumi che non sono stati sciacquati appesi eh, vabbè. Ecco cosa servono i video a scoprire queste cose I costumi vanno sciacquati e appesi Vero ragazzi? Allora voglio farvi vedere una cosa vedere. Sì ma perché corri? Perché corri? Perché corri? Questo è il mio sbraio A me mi piace un sacco la prima volta che ho visto questo Perché perché Questi ovviamente era un una, una portina diciamo È un'entrata, una porticina non c'era l'erba così ma c'era proprio l'erba. Quella vera, Poi, questa è sintetica. Eh, questa è sintetica, mi piace un sacco perché vuoi dire. Puoi anche fare una è delle tue capriole. Eh? Sì. Tipo così. Ma no, no è tornato il sole, sì, esatto. Sì. Poi mi spieghi perché stai con le calze, eh, che ci sono 50 gradi? Vabbè, prima che mi faccio male. Mi ecco, esistono. sai cosa? Vane, Vane! Tira, ti, ti svelo un segreto, però shh, non dirlo a nessuno. Esistono le ciabatte! Ti ricordi ieri sera in centro a Santiodoro cosa abbiamo comprato? Te lo ricordi? Le ciabatte nuove? E pensa Vane che le ciabatte vanno messe ai piedi, Vane, ai piedi! Non, non ci devi far colazione la mattina insieme alla Nutella, non ci devi spalmare la Nutella le devi mettere in questi piedini dove ci sono le calzine in questo momento te capì? tu lo sapevi che le ciabatte andavano messe ai piedi No. infatti guarda guarda che tu ti fai male guarda che qua abbiamo dei recinti proprio di pietra dove tu ti potresti fare male va bene questo è l'angolino che io preferisco vieni aspetta la ai nostri amici cosa sei fare cosa sai fare? la rondata poi vai dall'altra parte così e io sono qua la vuota io, <ride> io, so oh io ah. sono qua bella guarda guardate guarda non lo so. guarda sono guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda Dai, dai, facciamo vedere il giardino prima che finiamo al pronto soccorso queste piante stupende mi ricordo che l'anno scorso avevano fatto il nido là dentro chi aveva fatto il nido gli uccellini, Li uccellini? Sì, ma non ricordo. me lo ricordo io ma Però davvero hai nato. controllato sì esatto quel tavolino serve proprio a quello a sdraiarsi tipo polipo io il caffè a... esatto ma un tè per favore ci sta bene in questo momento e anche poppie di molto pucciolenti Meno male che ci sono le cicale che stanno dicendo tante cose. Sentite le cicale zitti? Questo cos'è? Questo tutto il giorno così. Ah, ma chi c'è lì? Un turista! Vedo un turista! Un vacanziere! Eccolo, papi, Papi William! Eh, questo è il mirto! Questo è mirto? No! Dov'è il mirto? Alla, Alla mia destra abbiamo il mirto, queste foglie? Queste sono foglie di mirto e verso novembre e dicembre nascono le bacche e si possono raccogliere e fare il liquore. Allora che amiche, sì. a te piace. A me piace, non a te piace. No, eh no, ho detto questo è il, pino. è il pino. Un attimo, amore. Questo è il pino. È il pino. Questo è Pino, è venuto è in vacanza pino. con noi. È Ciao, il pino. pino. Ciao Pino, come ti trovi qua in vacanza? Mali. Tutto bene? <ride> okay. Perché? Perché se non sappiamo. È... Ragazzi, faccio vedere la mia cameretta e quella di Vanessa! Sì, un attimino. Eh, eh. Manca un pezzettino di giardino Mi delle rose Guardate eh, la palmetta piccina sì. Qua abbiamo un'altra parte. Ani Adesso... non, ah, non correre Vai piano piano Bellissima piano. conchiglia Bellissima sì questa conchiglia L'abbiamo trovata ieri al nostro arrivo Perché papà William settimana scorsa Quando è venuto qua L'ha raccolta e ce l'ha fatta trovare Questa è la mia pianta preferita Che meraviglia sì, lo sei, è la mia preferita. Ah sì va bene poi cosa abbiamo cosa cucineremo stasera eh, te lo dico io qui abbiamo un bel camino per grigliare stasera faremo una mangiata di pesce di gamberi rossi che solo qua troviamo ovviamente a Novara non esistono Cuoco. abbiamo un maialetto sardo qui e qua abbiamo un altro giardinetto qua un'altra parte di giardinetto esatto il nostro giardino si divide in tre parti. Questa è una pianta grassa bellissima, morbida. morbidissima, grassissima e bellissima. E qua invece abbiamo questo patio molto bello dove la mamma stende, dove il papà si rilassa. E dove io ti tocco. No, quasi. Aspetta ok poi andiamo a far vedere le... le scale le scale perché solo noi abbiamo delle scale ragazzi voi non sapete cosa sono queste si chiamano scale e qui, e qui abbiamo... E abbiamo allora Anni qual è il tuo preferito qui abbiamo una parete con delle conchiglie eh? e qual dei il quadretti dei il mio quadro, il mio quadro oh, è questo. Oh, questo. questo questo, quello il gallo e... E poi la no, esatto. ah, anche questo non l'avevo vedere, questo. è bellissimo. Allora, a a, me, piace, a ah. me piace questo quadretto con il coniglio, sì. non so cosa c'entra, però vabbè. Un leprotto, in Sardegna allora. ci sono i leprotti. Sì. E questa conchiglia? Dai, quale? Questa? No, quella sopra. Questa. questa? Sì. Sembra una lumaca. Guardate, ragazzi. E qui abbiamo lo sgabuzzino con la, la lavatrice. C'è un profumo. E, e vabbè, lì c è c è un po di, ci sono un po' di cose. È Questo è lo sgabuzzino e c'è la, la piscina che è ovviamente è, che non abbiamo comunque gonfiato. Perché Io devo vivere quest... qua dentro perché c'è un buon profumo. Sì, adesso esci se no ti ci chiudo dentro. Non abbiamo gonfiato la piscina perché stiamo solo sei, i giorni, 6-7 giorni. Poi torniamo a casa. Oh. E poi qui abbiamo invece un corridoio bombastro. Dove si può nascondere quando giocheremo a nascondino? Dove ci si può nascondere quando giocheremo a nascondino se metterete le scarpe. E poi qua abbiamo un lavandino. No, un lavandino, esatto, una canna e boh! adesso possiamo, se volete, andare a far vedere le stanze. Ok, so. Andiamo? Così stiamo un ragazzi, po' all'ombra? Ragazzi, un qui è qua dentro. Cosa c'è dalla finestra qua dentro? Non fa vedere. Una perché? Perché si vede dopo. Ah, ha ragione Vanessa Non svegliamo cosa c'è all'interno di queste stanze. Che, dai, allora facciamo vedere dentro che Anastasia è già entrata e non vede l'ora di far vedere le stanze. Eccola, al fresco, eh? sei furba tu, eh. Il condizionatore è acceso, qualcuno ha fatto la furba, è entrata. E si è cambiata. Benissimo, allora... Questo è un divano letto. Vi faccio vedere i nostri dischi, quelli che conosco, ok? I nostri DVD, sì. I nostri DVD. Allora, abbiamo Biancaneve, PES 2, che noi abbiamo ancora visto. Poi la carica di chiamato. Ma sì, 1. che l'hai visto? Anastasia. Non te lo ricordo. Anastasia, che bello. al contrario. <ride> Va bene, belli. Adesso ritirateli. Frozen è sì? Il regno del ghi di ghiaccio. Cosa vuol dire frozen? Il regno di ghiaccio? Frozen è il ghiaccio. Ah, ok. Frozen vuol dire ghiacciato. ragazzi vi faccio vedere una che siamo dedicato. Ah, si? Sì? E andiamo a morire di caldo allora? E ma lo facciamo vedere la nostra ah, super sì. cucina? A me piace un sacco perché abbiamo. Avevo... Guardate che bella Guardate. la nostra cucina, il nostro tostapane, oh, I mobili no. altissimi <ride> che per arrivarci devo prendere la scala. Ragazzi, se non l'avete visto, ci sono anche le tazze lì. Ah, sì, abbiamo anche delle tazze. Qui no, non le abbiamo viste, siete scappate. Non lasciamo! la scala, la scaletta la scaletta, perché io non sto scherzando devo prendere la scaletta perché papà credeva di aver sposato una donna alta due metri e invece è soltanto un metro e cinquanta, allora quattro. guardate benissimo guardate. guarda, si accende così si spegne così veramente? Sì. ma come è possibile? No, dai, si, si ama e si chiude così veramente? Sì. caspita che stranezza ah. Abbiamo proprio dei mobili originali. No, vabbè, dai, scherzo. Allora, si apre e guardate, ci sono due modi. Così o così, così o così, così o così. No, no. Il getto Mi così. cambia, ah. è... che hai fatto? fammi rivedere, fammi rivedere come fischi. <ride> ti prego, ti prego, fammi vedere. <ride> Mi fai morire. Oh, che bel fis Amore. Eh, brava Allora, noi siamo passati da una stanza all'altra Accendiamo la luce Questa è una cameretta bellissima anche questo è un divano letto che... ar... Ah già, non mi sono fatta male Con l'armadio Qua ci sono i vostri abiti Qua abbiamo l'irripiano di Anastasia Questa gonnellina perché è in viso E allora, vi devo far mettere in ordine gli armadi anche in vacanza? Eh? Non vi è passato Novara? No. Metti in ordine subito la gonnellina <ride> <L 'ordine. ride> Metti in ordine la gonnellina. La metto io. Ok, stavamo dicendo che qui abbiamo il ripiano di Anastasia. Mentre qui quello di Vane. Un pochino meglio. Siamo arrivati ieri, eh? Non siamo arrivati una settimana fa. È già in disordine, Guardate ragazzi. Qui c'è anche un frighe. Sì. Noi come noi abbiamo le stanze come negli hotel, in ogni stanza c'è un frigobar, bar. si chiamano così: frigobar. Mm. Esattamente. Poi vabbè, qui abbiamo altri mobili, niente di interessante. No, no, no che cosa no, dobbiamo no. far vedere? Quello che ci sono nei mobili. Allora, questa è una cameretta con un bellissimo televisore, la PlayStation, perché non può mancare la manca PlayStation. E la mascherina! È la mascherina, sì, gli occhiali, di Anastasia È un quaderno vecchissimo che è qui da anni, probabilmente. Che Ma è lo... quello? Quello. Quello è il gancetto dello zaino di Anastasia che si è rotto, probabilmente. No, Come non sto? è un orecchino. Ma andiamo a vedere dove è scappata Anastasia. Anastasia Anastasia Dove, no, dove sei? sarà mai Anastasia? Ah! Dove? Ah! Mamma mia, Ma mia Che spavento melodici. Sì anche qui abbiamo una super tv Che praticamente no, si gira così Perché qua ci sono si, si può inclinare eh, perché ragazzi... dietro c'è un braccetto inclinabile E eh, ragazzi non ce l'abbiamo solo uno di frigo No infatti l'ho detto Che in ogni stanza noi abbiamo il frigo bar E eh, quindi... andiamo la... Se qualcuno vuole venirci a trovare nella nostra casa in Sardegna e vuole alloggiare e dormire in queste camere può usufruire del nostro servizio bar gratuito dalle bella. ore 20 alle ore 7 del mattino. Yes. Va bene, dai ragazze, poi cosa abbiamo? Un bagnetto? Ce l'abbiamo un bagnetto no. o la pipì ce la facciamo addosso? addosso? Addosso, benissimo. Qui abbiamo il nostro bagnetino. Dove un bagnettino dove si guarda... Sì, è caldo, scherzo perché è no. altro, non neanche un metro. <ride> Vabbè, però fa niente, ci sono dei mattoni che ti potrebbero fare molto male. Questo bagnetto dove affaccia? Alza le mani! Ah no, però non va. Aiuto. Non c'è il bagnetto! <ride> Questo bagnetto affaccia su quel corridoietto che vi facevo vedere prima dove c'era la lavatrice e va bene ah, anche a bere. <ride> ah, io non avevo visto che qua si poteva anche appendere esatto in questo filo ci si possono appendere i panni bagnati e quelle che parte sono Sì, Sì, queste per se portate da novare ti va ti, ti usciva il tallone fuori ma ce la puoi fare ma non tanti. beh però insomma e tanti. qua abbiamo una goccia all'inizio pensavo abbiamo... che c'erano le gocce invece sono pinte <ride> è vero è vero è vero Sembrano gocce, invece ah, è proprio ma... il vetro che è fatto così. Guardate che bella la doccia, è grandissima. Eh? Mm. <ride> c'è fant l'uomo fantasma che si <ride> sta facendo la doccia. Chiediamo scusa, mi scusi eh, se l'abbiamo interrotta. Salve, arrivederci. Ma ragazzi, ma c'è un fantasma in casa nostra. Si pena. vedono solo le ciabatte. Che O se ci cade hanno rotto. Eh. Continuano. Oh, oh, oh. Che è questo fantasma, oh, no, no, no. poverino, era tutto nudo e noi siamo entrati in doccia. Perché la medita metti qua e poi si qua in la lavatrice. Esatto, questo è un cesto per i panni sporchi che è vuoto perché io faccio tre lavatrici al giorno anche qua in vacanza. Non lo e' solo per fare stretching, dai. Ma che stretching. <ride> Lì è per la <ride> A vedere come fai l'alza. ma sei la bra, Guardate, bra, bra. Anastasia, se tu mi perdi quello, bra, io perdo te. Bra. Guardate. Vediamo. Sei bravissima, Carla Fracci! Guarda aspetta aspetta, guarda! Aspetta, aspetta, aspetta! Aspetta, ferma! Non spegnere il video, guarda! Aspetta, aspetta! Sì no figurati, non ho niente da fare io! Guardate! Questo è il balzer del moscerino! Ok, allora! Andiamo da Anastasia un attimo, la, la, la, la, la, vedi che anch'io mi confondo! Ani, è giusto. Dove sei, Ani? Va era giusto come avevi chiamato. Ani. Sei in castigo? Ascoltatemi, volevo proporvi una cosa, invece di terminare il video qua. Cosa ne pensate, come ho detto all'inizio, di far vedere la nostra casa di sera con le lampade accese che il giardino diventa magico? Esatto, quando sera? Stasera. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. 12 o'clock, midnight. Guardate ragazzi come è bello di sera. Guardate. Tutto illuminato. Non è fantastico? Vero Vane? Dà un senso di pace, eh? È bellissimo di sera il nostro giardino. Va bene, amore, avevamo promesso che avremmo fatto vedere la casa illuminata di sera. Oltretutto stasera c'è anche una bella rietta fresca, vero? Sì, guardate le mie casine! Che belle! Chi te le ha fatte? Maria Rosa la è l'amica di me. È stata veramente, veramente brava. Ok, facciamo Ani, ci sei anche tu? No? Mi pareva di averti vista eh Allora ragazzi iscrivetevi al canale Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video Ciao Ciao Ciao Ciao Ani, Ciao. ci sei anche tu? Ciao ragazze Ciao ragazze, buonanotte Ciao, Ciao.